Grazie sì a un petto. Benvenuti in questo nuovo video Oggi vorrei fare un, un video dedicato al GP di Monza E che gara ragazzi, che gara Complimenti all'Eclair che è stato fantastico, meraviglioso cioè, non, non, ho, non ho veramente aggettivi per definire la gara fantastica che ha fatto È stato mostruoso Purtroppo da, da grande, grande, grande fan di Vettel Dico che Purtroppo secondo me sta finendo Ha tantissima pressione addosso Perché è vero che ha una pressione Non indifferente addosso Però sta facendo errori su errori Su errori su errori e, e un pilota di quel taglio Non può permettersi così tanti errori Purtroppo è arrivato forse Un momento di capire Qual è il suo problema e Cercare di risolverlo Premesso che si possa risolvere questo problema Io direi che Arrivato a questo punto della sua carriera dovrebbe forse fare un secondo mente locale e, e capire il problema qual è dove sta, se è lui, è la vettura. Perché ci sta ragazzi, potrebbe anche essere che la vettura 2019 non è per lui, però mh, non, non ne ho idea, non ne ho idea, dovrebbe essere lui a cercare di capire e a sapere il suo problema qual è. Comunque, detto ciò, complimenti di nuovo a Leclerc, che ha saputo tenere testa ad un, un ottimo Hamilton, ha saputo tenere testa ad un ottimo Bottas, e che sangue freddo, che sangue freddo che ha avuto. Davvero campione, un predestinato veramente, un predestinato, nulla da dire. È stato un signore, ha fatto una gara capolavoro, perché non, non avrei aggettivi per definire... Diverso, in diverso modo la sua gara è stata una gara fantastica bravo, bravo, bravo importante per Sebastian Vettel era abbastanza vicino di botas Il nostro video finisce qui e che dire, per questa settimana non ci vedremo e forse neanche per la prossima, perché io sto partendo, me ne vado in ferie. Ciao ragazzi!